Wind Summer Festival, Ermal Meta torna sul palco dopo l'incidente. Ermal Meta ospite stasera del Wind Summer Festival, l'incidente durante il suo tour. Ermal Meta salirà sul palco del Wind Summer Festival, che questa sera giunge alla sua ultima puntata. Il programma condotto da Alessia Marcuzzi andrà in onda come sempre su Canale 5, e finalmente questa sera sapremo chi trionferà tra i giovani cantanti che hanno emozionato la piazza di Roma durante tutti i quattro appuntamenti, e anche quale sarà il brano tormentone di questa estate. Ermal Meta torna questa sera ad esibirsi, dopo che durante una tappa del suo tour estivo, precisamente a Salerno all'Arena di Mare, è accaduto un incidente veramente strano. Durante la performance del giudice di Amici, una donna era infatti caduta dagli spalti, facendo interrompere per un po' di tempo il concerto. Inizialmente il panico si era sparso per tutta l'arena, anche perché una donna che era vicina alla sfortunata aveva iniziato ad urlare, interrompendo il concerto. Wind Summer Festival, Erma Almeta torna a cantare dopo l'incidente. Ermalmeta Meta aveva così smesso di cantare, e aveva poi ripreso la sua esibizione soltanto quando si era accertato che tutti stessero bene. Ancora è da accertare come la donna possa essere caduta, ma alla fine, sembrerebbe, che non si sia fatta nulla di grave. Era intervenuta comunque anche l'ambulanza, e alla fine Ermal Meta aveva dedicato alla sventurata la canzone intitolata Ragazza Paradiso, che stava per appropinquarsi a cantare prima dello strano incidente. Il cantante che ha incantato Sanremo ed è stato anche giudice durante l'ultima edizione di Amici, torna comunque questa sera su Canale 5 con il suo ultimo singolo. Sul palco del Wind Summer Festival. La trasmissione musicale condotta da Alessia Marcuzzi giunge questa sera alla sua ultima puntata, dopo che è andata in onda ogni martedì in prima serata per tutto il mese di luglio.